Ciao Silvia, Ciao. buongiorno, ben trovata. è sempre un piacere essere qui. Ti faccio alcune domande su chi è Stone Italiana e sulla collaborazione che ci vede coinvolti nel portare avanti i progetti di comunicazione certo. per Stone. Innanzitutto ti faccio una domanda, come è nata Stone Italiana, come è cambiata e si è evoluta la sua storia come leader nel mondo delle superfici, dell'interior design e dell'architettura? Parlaci un po'. Della tua azienda. La storia Italiana è nata nel 1979, quindi tanti anni fa, e, anzi, diciamo è stata un po' la pioniera, se vogliamo definire, nel mondo delle superfici, come le intendiamo noi le, le superfici composite, il, prima il marmo, adesso il quarzo ricomposto e poi anche la, la nuova materia di cui magari parleremo più tardi. È nata nel 1979 come prima azienda fondata da mio padre di cui sono ovviamente molto orgogliosa e la stiamo portando avanti un po' in famiglia. No? Questa, questa avventura appunto che è cominciata ormai 43 anni fa è cominciata con un, eh, una visione ovviamente diversa perché i tempi erano altri. E questo tipo di impianto era nato per imitare qualcosa di più mm -hmm. prezioso. Cioè doveva essere un'azienda che facesse un materiale industriale composito che imitasse il granito. Eh, però insomma diciamo la nostra identità si è evoluta subito, subito dopo perché abbiamo cercato eh, di fare subito qualcosa di diverso che avesse un'identità propria ed è un po' l'evoluzione e il DNA che ci portiamo dentro da allora quello di essere continuamente diversi e innovativi quindi non è più, non è più stata un'imitazione che peraltro appunto il periodo di imitazione è durato qualche anno, pochi anni ma poi abbiamo cominciato a pensare di, di fare delle composizioni diverse, dei prodotti diversi, a dare al mondo dell'architettura e del design un'opportunità con nuovi materiali che prima non esistevano sul mercato. In tema di innovazione e di innovazione di prodotto, di attenzione per le nuove tecnologie, sicuramente Sinestesia e Son Italiana hanno diversi punti in comune, così come credo che ci accomuni molto anche un tema caro a entrambe le nostre aziende, che è quello della sostenibilità. In questo senso, in che cosa credi che ci sia un valore aggiunto ulteriore che rafforza la nostra collaborazione e il lavoro che stiamo portando avanti insieme? Allora, senza dubbio ci siamo eh, trovati in sintonia già dal primo incontro, no? Quando ci siamo un po' conosciuti e abbiamo cominciato a esplorare i mondi delle due realtà. Un po' proprio come dici te, eh, abbiamo molti punti in comune. Sicuramente l'innovazione, la ricerca e soprattutto la visione un po' verso un futuro più sostenibile, diciamo che penso che sia la, la, il punto diciamo, di incontro principale. Sono Italiana peraltro sta lanciando e lo lanceremo insieme a Sinestesia che ci dà appunto un grande supporto questo nuovo materiale eh, che è un materiale sostenibile, si chiama Cosmolite che non esiste sul mercato come allora nel 79 non esisteva il marmo ricomposto e oggi siamo qui appunto per annunciare la nascita di un nuovo prodotto, non esiste ancora perché siamo i primi al mondo a farlo e sicuramente la filosofia di sinestesia simile alla nostra in quest'ottica ci può aiutare moltissimo perché sa il valore che può avere un prodotto di questo tipo e lo sa comunicare nel migliore dei modi. Quindi sicuramente finora sono stati raggiunti degli obiettivi molto interessanti, molto importanti per Stone che ci rendono orgogliosi come sinestesia e tanti altri, come hai appena detto, ci aspettano davanti. Adesso fra tutti il lancio di Cosmolite. E, in termini appunto di collaborazione, quali sono i risultati in tuo, nella tua opinione che danno maggiore valore a questa collaborazione e che cosa ti aspetti che porti a questa collaborazione nei prossimi anni? Allora, sinceramente, eh, visto che sono io un po' in prima persona che mi occupo, che mi occupavo, prima un po' più da sola di, di, di comunicazione, ho trovato in sinestesia il partner ideale. Per me è come se, le, come se avessi un aiuto interno, no? non è un fornitore. Mm -hmm. E riesco a confrontarmi, riusciamo a trovare delle soluzioni, riuscite a darmi delle idee perché tante volte ho avuto degli spunti importanti anche da voi, per cui è quasi è, è come lavorare in famiglia completamente, è uno scambio di idee, è uno scambio di opinioni. Quindi siamo partiti da una cosa importante che era un po' il riposizionamento del marchio, quindi avete portato, se ne portato un po' una ventata di ossigeno anche nella nuova design, la nuova grafica e diciamo quella era la basilare ma non scontata per cui c'è stato un lavoro fatto molto eh, preciso perché poi la, il mio timore inizialmente come sempre succede quando devi fare dei cambiamenti è capire, cioè capire cosa lascio a favore di cosa e cosa trovo quindi eh, sono state interpretate perfettamente le mie esigenze aziendali ovviamente e da lì poi siamo partiti, quindi ci sarà sì. l'avventura del nuovo sito, le, i social. Io trovo che sia proprio un, un lavoro che facciamo a quattro mani, se possiamo dire così, e che portiamo avanti in maniera perfetta, mi viene da dire. Quindi mi aspetto molto. Quindi il lato, il lato positivo uh -huh. sono i complimenti, ma devo dire che poi da, da, da, da sinestesia e comunque da nostra forma mi aspetto anche certo. di avere grandissimi risultati, più di quelli che abbiamo già avuto. Alziamo sempre di più l'asticella. Certo, stuccella. certo. Siamo pronti? <ride>